Ciao a tutti oggi prepareremo il preparato per latte tipo Nesquik il tempo di preparazione della ricetta è di un minuto circa gli ingredienti sono cioccolato fondente a pezzi messi in frigo da almeno un'ora zucchero e cacao maro Andiamo il via alla ricetta mettiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi, a velocità 10. Mettiamo da parte il cioccolato che abbiamo tritato. Senza lavare il boccale, versiamo lo zucchero e lo facciamo polverizzare per dieci secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungiamo il cacao e il cioccolato fondente che avevamo tritato precedentemente. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Il preparato è pronto, trasferiamolo in un contenitore a chiusura ermetica. Preparato per latte tipo Nesquik.